dobbiamo portare gomme e freni in temperatura senza però surriscaldare il motore quindi non farlo salire troppo di giri eh, temo che non si surriscaldi il motore in mezzo al diluvio Alex so che voi dite sempre cose molto intelligenti però... Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale benvenuti su F1-22 nella carriera del nostro pilota biperbanca Calogero Bottas. Dopo la debug del Messico, dove ho veramente rosicato, se non avete visto la puntata la trovate qui nella playlist di Calogero, insomma qui sul canale YouTube, perché potevamo fare molto molto meglio. Andiamo a fare comunque un recap della situazione in classifica, per rendersi conto che mancano le ultime due gare. Per fortuna questo è Brasile, che come tutti sanno Calogero è di madre siciliana, di padre finlandese, ma il nonno era brasiliano. A Dugare dal termine, primo c'è Verstappen con 41 punti di vantaggio su Leclerc, poi Perez, Sainz, Hamilton, nostro compagno di squadra, Lando Norris, che nelle ultime tre gare, praticamente ha vinto tutte e tre quasi, eh, gli è salita a scienza tutta insieme, è il nostro Calogero Bottas in settima posizione. Non stiamo lontanissimi da Hamilton a livello di posizione, stiamo belli lontani a livello di punti, però vabbè. Per come la vedo io queste saranno le eh, posizioni finali del campionato. Comunque stiamo a vedere quello che succede. Ok ragazzi, ci siamo, weekend di gara. Beh, beccheremo mica pure a pioggia in Brasile, veramente ragazzi, cioè lì stanno tutto il tempo in spiaggia. Ma ci manca pure che piove in Brasile Non hanno mai visto una nuvola, non sanno neanche cos'è La race è bagnata Ammazza che sfiga oh. Pure le prove libere 1 sono bagnate, cioè Lei dice che era proprio pedalino nero Le prove libere 1 uno... e dopo per forza sono bagnato Poi c'è la qualifica che ho preso sull'asciutto Poi le prove libere 2 sono sull'asciutto E poi c'è la race sul bagnato E poi c'è la carta asciutto. Sembra che carta vince carta perde questo Ma ah, scusi, mi è stata a far fare la familiarizzazione con le bianche e c'è stata pioggia direi, eh. scusate ci avete fatto caso? Ma, ma come poteva finire diversamente? Cioè, ma solo voi potete riuscire a far fare la familiarizzazione con le bianche che sta a fare il diluvio? E certo, che c'ho? Sta a far di lui, con le gomme dure. E pure accelererà. Porca puttana, sensore guasto. Ma che sensore poi? Rompe sempre qualcosa, o manco siamo usciti? Ok, usciamo subito, giro veloce, proviamo a fare il nostro tentativo. C'è uno appiccicato dietro che romperà i coglioni adesso. Mannaggia. Speriamo di non ribeccare traffico. Ok, si è un po' scurito il cielo Il tuo compagno è in pole position, ripeto, pole position mm, Ma frega, mi dice le cose per farmi rosicare questo Mamma mia, mamma mia Vai, riproviamo Non ho manco cambiato i ruote, porca zozza. Dai calò, dai calò Questo è quattordicesimo, cazzo Guarda dove sei andato a girare, calò, porca puttana <sussurra> Mancano solo quattro minuti. Concentrazione, concentrazione. Dopo questo momento Yoga molto sentito. Che sembra quasi una cosa seria. Cioè, sta a piove, raga. Infatti non c'ho di il DRS. La pioggia Fa attenzione là fuori. Incredibile, cioè, non potrò mai migliorare il giro di prima. Niente, è inutile che giro, raga. Che sfiga? Ma guarda che è incredibile! Oh. Niente, raga, partiamo 14esimi perché non sono riuscito a fare un giro buono all'inizio un po' di ansia da prestazione, poi l'ho toppati tutti e poi è iniziato a piovere, ma no, come si fa a essere così sfigati? meno male che avevo detto, Brasile fa un po' de punti, porta una sfiga di sta roba, non lo dico mai più proprio. E dobbiamo portare gomme e freni in temperatura senza però surriscaldare il motore, quindi non farlo salire troppo di giri. Eh, temo che non si surriscaldi il motore in mezzo al diluvio, Alex, so che voi dite sempre cose molto intelligenti, però... Le previsioni meteo dicono che tra dieci minuti la situazione peggiorerà. Ah, ecco, grazie. Meno male. Ora scivolerà dappertutto, perché capi oggi è scivolerà dappertutto, no? Quindi io adesso vado lento. Attenzione, raga, che incredibilmente... Arriva una partenza, come si deve. Attenzione che c'è, però... Oh, che cazzo fanno questi davanti? Ricciardo certo, ha inchiodato a un certo punto e ci ha passato qualcuno, ma mi ha dato l'avviso a me, ma io in realtà non avevo fatto niente comunque a partenza non era manco male in realtà come se siamo ridotti in basso anche se siamo in buona compagnia raga perché le qui davanti sta qui eh che se ne stanno oh Alex ci ha fatto caso che sta a passare l'arca di Noè cioè far diluvio non rompe questa energia in più cioè ringrazio a Dio che sono ancora vivo bagnato è proprio difficilissimo attenzione qui vado larghissimo e stavolta Albon ci proverà e secondo me ci riesce pure Calogero però non molla al capoccione almeno se vogliamo tenere la quattordicesima posizione che è un gran risultato O fossimo la Williams Albon e dai vaffanculo non molla Calogero non molla, almeno posizioni non di testa, ma se divertiamo un pochettino Oddio Albon, dove ce va a provare in un punto strano? Okay, hai Mamma mia, ma che ho perso? State zitto, gufo Albon, ci provo, va un po' lunghetto, noi gli diamo un bacetto sul sedere oppure un po' schifo come immagine a sufficienza per altri tre giri, questo poi con sto carburante mi dà un nervoso. Raga, mi dovete credere. Cioè, a benzina, ma le vedi? Chiaro, deficiente ai box, se non me basta. Ma che modo c'è a fare, se no? Oh, mamma mia, mamma mia, non eh, possiamo per scurare la sedicesima posizione. Raga, ora ci passa pure il Schumacher. Mannaggia la miseria, difendersi, siamo nati lunghi e eh, ci passa pure Schumacher. Ma direi che il fatto che siamo davanti Schumacher e Vettel potrebbe essere un fermo immagine per dire che qualcosa sta andando male, senza dire che qualcosa sta andando male visto che uno si è ritirato e uno ha cambiato sport no no no no no no no no la D, no eh piuttosto che vengo addosso la D. no! che cazzo fai guagno giù poraccio, è colpa mia, mi sono so allargato io ok così siamo veramente ultimi adesso il nostro carogero arriva triste e sconsolatamente ultimo e meno male che ci è arrivato perché potevamo rischiare di non arrivare. Che gara schifosa ragazzi! Prendi la gomma e portala a casa. Mannaggia ma più dell'Underc... <musica> Mamma mia ero tutto contento che se corriva in Brasile. Mannaggia la CPU, mannaggia Armeteo e di tutte queste stronzate. era in partenza proprio, siamo ultimi però prova all'interno attenzione che il calogero ci mette di prepotenza qui da a destra c'è torno di perez che però mi pare che resiste no, molla no, non resiste, non si so sa aver mollato ok vabbè comunque ho recuperato qualche posizione in partenza già qualcosa prova all'esterno attenzione calogero mamma mia che sorpasso che hai fatto è più stata una schivata che un sorpasso su guagno giù però va bene pure così attenzione che adesso qui c'è Schumacher all'interno di botto e, e Calogero prova a piazzare all'interno in e ci riesce con un po' di cattiveria Schumacher non molla Calogero resta all'esterno gli lascia lo spazio per falla e eh, ma qua che ti inventi Schumacher? te devi mettere dietro dai su andiamo in scia ad Albon, stiamo aspettando il DRS che ci darà una grossa mano proviamo a mettere interni e c'è proprio anche l'album, ci c'è da una ruotata Non, so se me, non penso di essere comportato male Comunque lui si, sì, invece continua ad darci rotate La famo tutta affiancata fine ah, molla vaffanculo eh. Attenzione qui davanti, tanto stanno a fare in tre, anzi in quattro C'è Staffettel, Ricciardo Stroll E un altro, non so chi è modalità sul e consumiamo un po' della sua energia stai calmo Alex che sto in curva se ti dispiace guido io pagano a me per far pilota se te pagano per dimmi che è finita la benzina ci avviciniamo sul rettilineo ci abbiamo fatto il davanti prendiamo la scia Prendiamo il DRS e adesso lo devo attaccare il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta mamma mia ho toccato più che attaccato siamo vicinissimi, siamo vicini, ma non abbastanza Così lontani, così vicini Prossimamente RAI 1 Questa volta non ti metti, niente, Sebastian. Eh, ero vicino La finestra del pit stop è aperta Mamma mia che staccata da una madonna che mi ha tirato però Il nostro calogero Riesce a gestirla e si mette davanti Bene così Ok, siamo vicini pure stavolta a Brastroll Avrei DRS ma rientra i box attenzione con il DRS aperto Stroll è appena rientrato ai box per una sosta. Cioè ho visto eh C'avevo davanti Alex ci ha fatto caso? Is si sta fermando per il pit stop Comunque faccio? iBox Vai rientro dai che avrà fatto. Fatta la cacca, il culo si sciacqua, Ok bene così Bene così Non mi dite che sta ancora lì eh Ok, perfetto. C'era un meccanico in mezzo alle balle. Dai, dai. Dai, fatemi sci. Perfetto. alla Crew. Alla Crew. Io pure. Ma, ma hanno passato pure Bottas. Mi ha passato Perez. No, Perez non mi ha passato per fortuna. Adesso ci almiamo come fredde. Ah, ho chiamato Perez che mi avrebbe superato di fatto qui. Oh! Uh. Appena fa un errore. Eh, posizione. momenti ci finimo sotto proprio, perché mi stava dare una panzata Attenzione che Perez mi dà una ruotata, vaffanculo Perez, ma che fai? È incredibile però, raga, sta cosa... Che tragedia proprio, guarda che qui Fettel si allarga un'altra volta ma là c'è di vizio Fettel adesso Albon ha superato Fettel e noi superiamo Fettel e poi proviamo a superare pure Albon mamma mia doppio sorpasso del clockero Bottas amoroso splendida manovra hai conquistato due posizioni in un colpo solo si sì, Alex ci ho fatto caso non mi hai sentito nessuna Probabilmente pure la situazione psicologica non aiuta, raga, perché, comunque, io ho sempre detto che quando non ti giochi niente non sei aiutato a far benissimo. Ma in questa situazione ci siamo messi da soli con una prima parte di stagione veramente pietosa. Guardate, come si stanno a dare attacco all'esterno. Perez, stavolta ha passato, raga. No, Incredibile, oh! Guardate, Bottas come resiste, raga Resiste, Bottas, clamoroso, attenzione. Non riesce a passarlo, non riesce a passarlo. Eh, mo' ha passato. Abbiamo carburante sufficiente. Eh, mo', stiamo vicini, raga. Siamo terzi stiamo giocando un po' troppo presto forse no ok mamma mia calò ti Se sei rischiato di darti una panzata col cugino splendido bella mossa attenzione che Perez qui davanti sta combattendo con stroll oh vedo un po' di difficoltà a Perez a fare i sorpassi oh gli hanno fatto sudare comunque a Perez eh Adesso abbiamo un strollo subito davanti, attenzione che è eh, calogero di cattiveria, se infila un po' per forza. Eh, c'ha ragione, però eh, c'ha ragione, vabbè non esageriamo Alex, eh, però c'ha ragione. Ancora qui a curva 1, c'è prova in tutte le maniere, guardate come gli sta dietro. Noi praticamente tutta la gara siamo visti i combattimenti dei Perez per soli due giri eccolo quello passa lo passa raga lungo lungo errore, errore errore errore tanto vince Hamilton doppia beffa e invece tsunata ci arriva davanti purtroppo raga perché abbiamo fatto errore in quel lungo se no ci potevamo provare qui all'ultimo Peccato, mamma mia che gara tremenda. Weekend da incubo, raga, chiudiamo dodicesimi. Fine della gara, ci una stagione sfigata, scalognata, iniziata male, sta a finire peggio. Pilota del giorno, Calogero Bottas, che parte diciottesimo, arriva dodicesimo, ma è magra consolazione. Eh, che poi... Per Stappen vince il campionato del mondo matematicamente con una gara d'anticipo. Dopo una gara del genere il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo ha cioè, vinto il mondiale ha detto dopo una gara del genere il mondiale è più incerto che mai ditemi voi se questo è normale Vabbè. vince Hamilton poi secondo Norris come al solito direi minimo fa secondo poi Alonso grande prestazione d'Alonso, Alonso terzo Verstappen Sainz con Lecler Ricciardo Gasly e Perez va a chiudere l'op 10 il nostro calogero Bottas chiude in dodicesima posizione per quanto riguarda la classifica noi non prendiamo manco un punto mentre Alonso incredibilmente ne piana cifra e adesso sta a 20 punti, raga. cioè Alonso nell'ultima gara ci potrebbe per assurdo soffiare il settimo posto, mentre direi che tutto il resto è abbastanza deciso, sostanzialmente non ci sta più di tanto da vedere, forse Sainz riesce a chiappare Hamilton, non si sa, ma per il resto le posizioni dovrebbero rimanere queste qui. Ennesima delusione di questa stagione, ci aspetta la gara degli Emirati Arabi e io non vedo l'ora che finisce la stagione per concludere il contratto con Mercedes e vedremo quello che ci riserverà la prossima stagione qui su f 122 che spero sia una stagione migliore di questa perché è veramente andato tutto, tutto storto. Detto questo ragazzi, io spero che vi siate divertiti, come al solito vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!